Come dicevamo la prima e la seconda volta che ci siamo visti, eh, l'idea è di riprendere con questi webinar i contenuti che comunque già avete avuto, modo di, in cui avete avuto modo di imbattervi durante il corso di settimana in settimana quindi c'è una corrispondenza tra i contenuti che tratteremo oggi e del, è quelli della terza settimana del corso Open Data, che appunto si chiama come pubblicare i dati aperti l'idea è di riprendere eh, lo stesso filo conduttore che più o meno riguarda il modo in cui vengono fatti i dati e ragionare insieme, cioè spostare un po' più avanti l'asticella, cioè prenderla un po' più larga se volete. Quindi, l'idea eh, con cui abbiamo ragionato, il taglio che abbiamo voluto dare sul webinar di oggi, non è tanto eh, come pubblicare i dati, come eh, redare un file in formato aperto, quanto più che altro concentrarsi sulla qualità, cioè che cosa significa pubblicare open data di qualità. Eh, vedete. Questa cosa è, un, è piuttosto dibattuta nell'ultimo periodo, faccio un brevissimo inciso. Fino a qualche tempo fa l'idea da parte dei governi, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso italiano, ma più o meno da parte di tutti i governi, era quello di dire alla pubblica amministrazione pubblicate i dati, esponete. Uh, questi dati hanno iniziato ad arrivare, la crescita in Italia è stata molto, molto alta, considerate che finché Datigolf faceva un censimento uh, più o meno trimestrale dell'open data nell'ultimo periodo si è arrivati circa a una, un 12-13 mila data in formato aperto pubblicati dall'EPI italiana che sono davvero tanti il punto però è che molto spesso questi dati vengono esposti da pubbliche amministrazioni con una qualità non troppo eccelsa. Uh, questo aspetto compromette in maniera sostanziale il riutilizzo che si vuole fare dei dati. Uh, dati di qualità dovrebbero portare uh, forme di riutilizzo più interessanti e come abbiamo detto più e più volte l'obiettivo principale dell'open data è quello di uh, esporre i dati per farli riutilizzare a qualcun altro. La qualità potrebbe essere un buon modo per rendere più armonico. Questo passaggio. In questo senso abbiamo parlato spesso anche di open data come petrolio, una metafora piuttosto abusata. Io ci torno giusto per l'introduzione. L'open data come petrolio del nuovo millennio, come eh, carburante dell'economia digitale. Se è vera, cioè se lasciamo passare questa metafora, è ugualmente vero che il eh, la qualità, il modo in cui vengono fatti i dati, il modo in cui vengono redatti, è un po' il meccanismo che permette, il conduttore che permette al petrolio di, di, di spostarsi, l'infrastruttura nell'infrastruttura. Quindi a prescindere dalla qualità, da, dal, dall'interesse che può esserci dei dati, redarre dei buoni file, dei buoni dati in formato aperto può essere un ottimo modo per eh, rendere, elevare la qualità oggettiva dei dati, poi per la qualità soggettiva ne parleremo più avanti. Um, alcune caratteristiche peculiari dei dati aperti ne abbiamo parlato spesso pensavo potesse essere utile tornarci almeno per uh, questa prima parte del webinar cioè quali sono i dati quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un dato uh, quali dati la pubblica amministrazione può esporre in formato aperto guardate qui la risposta è più o meno semplice cioè non c'è dato che la pubblica amministrazione non possa esporre in formato aperto sui propri siti a meno che non si tratti di dati coperti da un vincolo di privacy e questo mi sembra piuttosto facile, nel senso che qualora i dati dovessero riguardare, dove da quei dati potesse essere possibile uh, risalire una persona in particolare o, o violare un qualunque vincolo di privacy, ovviamente quei dati non possono essere pubblicati. Così come non possono essere pubblicati i dati che riguarda, che sono. Ma questo pure mi pare piuttosto ovvio e sensato, i dati che possono essere coperti da segreto militare. Eh, I dati pubblici possono essere considerati open data, cioè tutti i dati pubblici possono essere considerati open data? No, perché ci sono dei, possiamo considerare l'open data come un sottoinsieme dei dati pubblici eh, esposti su internet della pubblica amministrazione. Un dato pubblico per essere considerato open data ha bisogno di alcune caratteristiche, proviamo a vederle insieme rapidamente nella prima parte di questo seminario. Il primo indispensabile è la possibilità che questi dati possano essere uh, disponibili a tutti su Google, su internet, eh, indicizzati nei motori di ricerca, cioè non devono essere dei passaggi intermedi, non ci deve essere ad esempio la richiesta dei dati attraverso un modulo o piuttosto che non ci deve essere eh, un passaggio del tipo io mando una mail a qualcuno e questo qualcuno mi dà i dati, i dati devono trovarsi su internet, devono essere pubblicati, quindi attraverso i motori di ricerca io arrivo alla pagina che contiene i dati. Seconda caratteristica indispensabile è che i dati siano esposti in un formato machine readable, si dice in gergo, cioè significa che non file immagini, non file eh, creati per essere letti da occhio umano, ma file strutturati in righe e colonne in maniera tale che sia più semplice la lettura da parte di un'applicazione informatica. Eh, ripeto, il termine inglese che si usa in questo caso è dati machine readable, cioè leggibili da una macchina, Cioè, innanzitutto è una macchina e quindi doveva essere una Terza caratteristica indispensabile, soprattutto per quello che riguarda i dati licenziati dal, dai paesi dell'Unione Europea, perché in America è un po' diverso, però da noi è utile, direi indispensabile, licenziare i dati con una licenza aperta e con una licenza che ne incentivi il riuso. Eh, ci torno ancora, ci torniamo spesso, perdonatemi se delle volte vi annoio in questo passaggio, però l'obiettivo dell'open data è che i dati devono essere riusati. Quindi tutto, tutti gli accorgimenti um... Che, di cui vi ho parlato adesso, le caratteristiche che contraddistinguono i dati sono funzionali a che qualcun altro li riusi, qualcuno di, al di fuori della pubblica amministrazione li riusi anche a fini commerciali. Um, cosa contraddistingue la qualità di un dato? Ripeto, il terzo modulo di del, del corso online era incentrato su come si fanno i dati aperti, come si produce un dato aperto. In questo seminario ra, provo a raccontarvi, proviamo a ragionare insieme, proviamo a chiacchierare insieme su questo. Uh, rilancio quello che diceva Gianluca all'inizio, cioè non per qualunque cosa utilizzate pure la chat, poi magari a conclusione dell'intervento facciamo un passaggio di domande e risposte qualora dovesse essere necessario, vi dicevo in questo seminario proviamo a parlare, fermo restando che come si fanno i dati lo abbiamo già detto in più di qualche video lezione e, e video interviste e learning object sulla piattaforma, proviamo a ragionare, cosa contraddistingue un dato aperto di qualità? Ehm... Um, la qualità è una cosa piuttosto oggettiva e io ho pensato potesse essere utile provare a ragionare su tre livelli che eh, incidono sui dati aperti ma che è comodo in questa discussione tenere separati. Il primo eh, possiamo parlare di qualità dei dataset cioè quali sono le caratteristiche che rendono un insieme di dati di qualità. Il secondo, iniziamo a parlare di qualità del database, cioè non del file, non dell'aggregato dei dati, ma del modo in cui questi dati sono strutturati in righe e colonne. E infine, prendendolo un po' più ampia, proviamo a ragionare insieme sulla qualità delle informazioni all'interno, di quel dataset all'interno di quel database. Ripeto, sono tre aspetti che incidono tutti e tre sulla qualità generale dell'open data ma eh, può essere utile in questa discussione scomporli in maniera tale da ragionarci eh, passaggio per passaggio. Proviamo a guardare la qualità del dataset. Ci sono tre le caratteristiche che abbiamo visto prima più qualcun'altra, adesso le vedremo uno. L'altro sono i formati, le licenze, il modo in cui i dati vengono esposti su internet e il modo in cui il file viene metadatato li approfondiremo tutti uno dopo l'altro. La qualità del database l'avete visto in una video-lezione dedicata a, appunto a, a questo aspetto della qualità dell'open data, quindi non ci torno, almeno facciamo un passaggio molto rapido durante questo webinar, le caratteristiche principali della qualità del database sono l'accuratezza, il fatto che sia ben strutturato, la completezza delle informazioni, che sia aggiornato, che abbia una consistenza interna, cioè che non ci siano errori, eh, non vengano riportati all'interno delle del, celle, cioè errori e discordanze tra, tra gli elementi riportati all'interno. E infine proviamo a ragionare su qualità delle informazioni in senso generale parleremo meglio più avanti però anche qui che l'informazione sia uh, curata quindi accurata che sia tempestiva che arrivi in fretta che sia aggiornata che sia affidabile uh, che sia completa e che contempli tutte le caratteristiche di cui, uh, di, di cui si, si fa, del messaggio di cui si fa portatrice in questo caso uh, ragioneremo lo vediamo meglio più avanti in, uh, guardando proprio l'informazione a prescindere dal, dall'informazione come dire imbrigliata in un dataset formati guardate sui formati è piuttosto comodo nel senso la distinzione tra i vari livelli della qualità del formato dell'open data è una delle prime cose se volete che ha contraddistinto il movimento uh, dell'open data ne abbiamo parlato anche le altre volte questo signore che vedete sullo sfondo si chiama Tim Slee è tornato spesso nei, nei webinar che abbiamo fatto insieme e Sin da subito ha provato a definire insieme al suo gruppo di lavoro quelli che sono, dovrebbero essere gli elementi distintivi dei vari tipi di dati esposti e quindi una sorta di scala della qualità, che parte da, è organizzata in 5 stelle, quindi è anche comoda, particolarmente intuitiva, e va dal formato PDF, che è il peggiore, uno dei peggiori, quantomeno uno dei meno riusabili, al formato linked open data che è certamente il migliore, con una scala che vi porto, che proviamo a vedere adesso insieme. Vi consiglio, non so se il link si attiva o no, però il link che vedete è questo 5stardata.info, eh, ci trovate e il sito web è fatto molto bene, è una pagina molto rapida, non c'è una localizzazione in italiano, però in inglese è molto semplice da capire, ci sono degli esempi pratici e mi sembra la migliore risorsa. Disponibili online per capire appunto questo passaggio della qualità, peraltro credo che l'abbiamo citata anche in una video lezione, certamente in un Learning Object. Um, vi dicevo: la prima rispetto alla scala di Temben Slick, che ripeto, riguarda la qualità del, modo, la qualità del, uh, del dataset, i uh, formati meno utili sono quelli più statici, quelli uh, leggibili che hanno. Che contengono un'informazione molto molto costretta dalla formattazione del file, un esempio benelissimo, se prendete un pdf ehm, scansionato vi è impossibile prendere pezzi di testo, perché quella è un'immagine statica dell'informazione che detiene e fatta per essere letta soltanto da occhio umano, invece come dicevamo all'inizio noi interessa un'informazione in formato machine readable, in questo caso ci torna utile il concetto di riga e colonna, cioè di database, che è la cosa più semplice eh, per l'interpretazione da parte di una macchina. Quindi eh, formati come Excel, CSV o DT, formato calc, che sarebbe l'Excel di OpenOffice, sono quelli più comodi per l'Open Data. Eh, su questo c'è una piccola distinzione che, se volete, è anche interessante. Tra il CSV e l'Excel, il movimento Open Data, le regole dell'open data prediligono il file CSV. Non per una ragione particolare, se non altro perché Excel è un, è un formato proprietario, è un formato di Microsoft, CSV invece è uno standard aperto. E in questo senso il movimento Open Data richiama i concetti di apertura propri del, eh, dell'open source o quantomeno de, dei movimenti che. che vogliono delle applicazioni informatiche condivise e accessibili a tutti, quindi il file CSV è preferibile rispetto a un file proprietario. Ancora meglio, eh, diventano i formati un po' più evoluti, anche un po' più difficili da redare, come ad esempio l'XML, il JSON, che è molto comodo, ultimamente viene molto utilizzato, e infine l'RDF, che è un file anche piuttosto difficile da organizzare, però è il più comodo, il più facile in assoluto, in quel... nel caso dell'RDF, che più che essere un formato file, è uno schema di file, però su questo non, eh, non, non, non, fun... cioè, non, non ci passo troppo tempo, perché comunque... Può essere complicato. Vi basti sapere però che per nell'RDF ad ogni entità, cioè ad ogni singola tipologia di dati, corrisponde un link univoco o un'altra tipologia. Questa cosa è molto comoda nel momento in cui si vogliono fare concatenazioni di dati, unire dataset diversi che trattano temi diversi ma che magari hanno qualche elemento comune attraverso l'RDF diventa estremamente comodo e quindi è il formato, come dire, premiato dalla scala di Timbers con cinque stellette. Quindi per ricapitolare, partiamo da una stelletta nel momento in cui il file è scomodissimo da riutilizzare e arriviamo a 5 stellette nel momento in cui è ideale per un, qualunque forma di riuso. Eh, secondo elemento che contraddistingue la qualità di un dataset, e di un dataset eh, licenziato in formato aperto, la licenza. Eh, sulla licenza vi faccio riflettere che eh, si tratta di un contratto di un vero e proprio contratto tra la pubblica amministrazione che sta licenziando quei dati e chiunque decida di riutilizzarli. Abbiamo detto che l'open data è funzionale al riuso, cioè l'obiettivo di una pubblica amministrazione che fa open data è quello di far riutilizzare quanto più possibile i suoi dati all'esterno, quindi almeno due caratteristiche devono essere contemplate da una licenza. La prima è il fatto che... Ehm, quindi la, la licenza deve garantire qualunque tipo di riutilizzo a parte un paio di caratteristiche che devono restare in carico alla pubblica amministrazione. Eh, la prima è citare la fonte, eh, si tende ad usare licenze di tipo BY, cioè è come se la pubblica amministrazione licenziando i dati in questo modo stesse dicendo chiunque può riutilizzarli a patto che Uh, citi la fonte, citi la pubblica amministrazione che li ha licenziati. Guardate, è un passaggio importante. un passaggio che riguarda, soprattutto, come dicevamo all'inizio, la pubblica amministrazione europea, perché in America è diverso. In America, qualunque, uh, in America, in altri paesi, non saprei dirvi, però, in America, ad esempio, qualunque dato licenziato da una pubblica amministrazione si considera di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo. Da noi è un po' diverso. Anche i dati della pubblica amministrazione vengono considerati opere di ingegno, quindi è utile che una pubblica amministrazione a quell'opera di ingegno, a quel file, a, quel, ehm, a quei dati esposti su internet, attribuisca una licenza che garantisce a chiunque di poterlo riutilizzare, con la condizione di citare la fonte. Altra condizione indispensabile eh, per eh, un dato licenziato in formato aperto è che eh, l'attribuzione permetta, cioè che la licenza permetta il riuso ai fini commerciali, eh, Ripeto tutto questo è funzionale a, a far riutilizzare i dati quanto più possibile all'esterno, a creare servizi basati su quei dati, l'abbiamo visto meglio nel webinar della scorsa volta ed è più, sono più o meno, tutta questa parte la ritrovate nel secondo modulo del corso. Una delle licenze ideali in questo momento è piuttosto recente, credo sia stata pubblicata da Creative Commons qualche anno fa, è la licenza attribuzione 4.0 di tipo internazionale. Uh, non è ancora utilizzatissima perché molti dati um, stanno molti dati sono stati licenziati prima di questa licenza che ripeto è, non, è, non è stata pubblicata da Creative Commons circa un annetto fa quindi piano piano le pubbliche amministrazioni ci stanno arrivando però è molto comodo perché eh, senza entrare nel, nei, nei particolari è una licenza eh, che va bene per tutti i paesi è estremamente armonizzata cioè, Creative Commons ha fatto un grandissimo lavoro di armonizzazione delle licenze eh, fino alla licenza 3.0 ogni paese aveva la sua adesso c'è un'unica licenza che va bene per tutti e quindi utilizzando questa licenza eh, viene contestualmente chiunque nel mondo che arriva a vostri dati può trovare una localizzazione nella sua lingua o certamente una localizzazione nelle lingue principali quindi è estremamente comodo e è la licenza che in questo momento meglio, meglio rappresenta lo spirito dell'open data e quindi quella a cui la pubblica amministrazione a mio avviso dovrebbe, dovrebbe puntare nel momento in cui espone dati in formato aperto Altra caratteristica peculiare della qualità dei dati una volta esposti è, è i metadati, cioè il modo in cui quel file viene descritto. Cosa sono i metadati? Eh, fino a un po' di tempo fa, eh, la maggior parte della conoscenza era. Eh, l'oggetto che deteneva la conoscenza era nei libri. Eh, quindi, eh, e nel momento in cui i libri hanno iniziato a diventare tanti, faccio esempio i libri ce ne potrebbero essere altri, però, ehm, si è. I bibliotecari hanno trovato opportuno aggiungere delle informazioni eh, sul libro non solo sul contenuto del libro ma anche su quello, che il la, la, la, quello di cui il contenuto tratta ad esempio quando entrate in libreria e trovate le varie sezioni romanzi, piuttosto che storia piuttosto che economia insomma le varie sezioni quello è già un metadato sui dati cioè è già un'informazione primaria un'informazione con cui voi vi imbattete prima ancora di consultare il libro che state trovando quindi è un modo per eh, creare dei sottoinsiemi dell'informazione dal momento che fino a qualche anno fa erano i libri, adesso stanno diventando i server, cioè le informazioni viene digitalizzata, quindi il luogo in cui le vengono detenute le informazioni sono questi oggetti qui, questi scantinati pieni di informazione digitale, eh, questi metadati si evolvono e invece di avere delle caratteristiche legate al, al modo in cui viene fatto il libro sono dei codici molto semplicemente, quindi eh, mettersi d'accordo sul modo in cui cambiamo le cose diventa indispensabile per riuscire a far parlare i dati una lingua comune, è più o meno quello, ehm, è più o meno quello che eh, ha fatto recentemente l'AGI l'Agenzia per l'Italia Digitale che in questo momento come dire, detiene la eh, titolarità dei processi di Open Data in Italia, attraverso uno standard eh, europeo che si chiama DCAT-PIT, mi racconto un minimo com'è andata. Eh, lo standard DCAT è uno standard del V3C molto utilizzato nel, nella metadatazione dei file a livello internazionale, a prescindere da file della pubblica amministrazione. Eh, dal momento, appunto, che è, è molto utilizzato, quindi si. Non si può parlare di standard, però si può quasi parlare di standard di fatto, insomma è uno dei più utilizzati a livello internazionale. L'Unione Europea, proprio per ehm, vincere la differenza che esiste tra il modo in cui chiamiamo le cose nei diversi paesi, ha pensato fosse opportuno per i dati in formato aperto licenziati dalle pubbliche amministrazioni europee, parlare una lingua di metadati comune, quindi creare un, un riferimento che potesse essere utile a tutti i paesi. Di qui è nato lo standard di in questa pagina eh, potete trovare, navigando in questa pagina del, dell'Unione Europea, potete trovare la discussione che eh, nell'ultimo anno ha contraddistinto il, il joint group del, dell'Unione Europea e in cui tutti i paesi hanno dato il loro contributo. Su come fosse, quale fosse il modo migliore per chiamare le cose. Dopo un dibattito necessario, in questi casi vi ricordo che siamo sempre nell'ambito dell'open government, quindi la condivisione e il dialogo eh, sono, è la strada maestra per arrivare alle decisioni finali, si è definito uno standard che è NDKP. E questo è lo standard parlato, la lingua parlata dai dati di tutte le pubbliche amministrazioni europee, Almeno dovrebbe attendere, dovrebbe diventare, considerate che eh, lo standard è stato rilasciato da pochissimo, quindi è ancora molto in divenire questa cosa. Eh, partendo da questo ragionamento, partendo da questo standard, eh, l'Agido è ritenuto opportuno per cogliere alcune caratteristiche peculiari dei dati italiani, non solo, in Italia abbiamo fatto anche in altri paesi europei, ehm, ha rilasciato una versione, Ehm, è ad più adatta per l'Italia, quindi un una sorta di ehm, piccola eh, estensione dello standard ad, ad altre caratteristiche che si chiama DICATP-IT, quell'IT ovviamente è la sigla per l'Italia. Questa cosa è stata fatta attraverso una consultazione, ehm, cioè la definizione dello standard. St Agile ha proposto uno standard e attraverso il portale DatiGov è possibile commentare questo standard, Agid ha raccolto tutti i commenti che sono arrivati e in questo momento in fase di definizione la versione finale, quindi di qui a pochissimo avremo la versione finale del dello standard di KTPT e sarà quello che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare per licenziare, metadatare i propri, file, i propri file in formato open data. È estremamente interessante questo passaggio, non solo per una questione formale, nel senso che ehm, così diventa molto più facile eh, garantire il riutilizzo, cioè, agevolare il riutilizzo dei file, perché di, per uno sviluppatore diventa molto più facile trovare le informazioni dal momento che ci sono molti metadati, però l'ambizione in più in generale l'ambizione dell'Unione Europea, è quella di creare un, uh, una lingua Comune, come vi dicevo all'inizio, parlata da tutti gli open data d'Europa. Questa cosa, se da un lato eh, richiede certamente uno sforzo, metadatare un file può essere innanzitutto non proprio divertentissimo e poi può essere anche piuttosto faticoso perché sono molte informazioni che, che vanno associate a quel file. Però questa cosa ci torna indietro in qualche modo, nel senso se tutte le pubbliche amministrazioni utilizzassero questo standard, tutti gli sviluppatori d'Europa, viene da dire quasi tutti gli sviluppatori del mondo al momento dello standard, ripeto, per tutto, eh, entrerebbero molto più agevolmente in contatto con questi dati, quindi le possibilità che questi dati vengano riusati a livello internazionale si amplificano e questa a mio avviso è una delle caratteristiche più interessanti, eh, forse se volete neanche troppo di battuta, però è... Eh, rispetto al tema del, dell'applicazione dello standard europeo ai dati eh, della pubblica amministrazione. Tutto questo per dirvi che sarà certamente faticoso implementare questo standard all'interno del, dei dati della pubblica amministrazione italiane, però il ritorno in termini di riuso a mio avviso sarà, sarà assolutamente sensibile. E questo era per parlare, questo era più o meno in conclusione, siamo più o meno in conclusione nella parte in cui vi raccontavo della qualità di un dataset. Uh, la, uh, però una volta che abbiamo realizzato il nostro dataset, l'abbiamo metadatato, l'abbiamo licenziato con la giusta licenza e abbiamo uh, definito un formato che può essere utile e riutilizzabile da un'applicazione informatica, dobbiamo pubblicarlo online, questo significa che dobbiamo creare delle pagine web che possano ospitare i nostri dati in formato aperto. Uh, questo ci, vengono, mh, ci, viene, come dice, ci torna utile il fatto che è una questione ampiamente affrontata da tempo ed esistono piattaforme dedicate al, al modo in cui i dati vengono esposti. Prima di parlarvi delle piattaforme vi faccio vedere come dovrebbe essere eh, esposto un dataset, io qui ho preso un progetto che ci è caro, qui abbiamo anche lavorato direttamente come Formez, che è il recente datastore del MIT del Ministero Infrastruttura dei Trasporti che un po' di tempo fa è uscito con un progetto interessante si chiama Open Cantieri dove espone ehm, attraverso delle infografiche, delle infografiche dinamiche i dati sullo stato d'avanzamento delle opere in Italia e in perfetta logica Open Government li lascia anche i dati. I dati sono rilasciati su questo portale dedicato appunto all'esposizione dei dati in formato aperto. E, mh, e questa è una tipica pagina che espone un dato. Vedete, in questo caso c'è una mappa, innanzitutto, che vi mostra qual è l'area di incidenza delle informazioni contenute all'interno di questi dati. Il, ovviamente il dataset ha un titolo, una breve descrizione che può aiutare sia chi legge sia i motori di ricerca a indicizzare questa pagina. Ha le risorse cioè i dati, in questo caso pubblicati in due formati diversi, però comunque le informazioni sono le stesse e poi una serie di informazioni addizionali vengono chiamate in questi casi, di fatto non sono altro che quei metadati di cui parlavamo prima, quindi ad esempio eh, chi eh, detiene la titolarità del dato, a quale versione di file siamo, lo stato del dataset, quando è stato l'ultimo aggiornamento, quando è stato creato, cioè tutta una serie di informazioni che ci aiutano, prima ancora di visualizzare il dataset, ci aiutano a capire di che cosa si tratta. Uh, l'applicazione che espone i dati del Ministero del, dell'Infrastruttura e dei Trasporti, che si chiama SICA, ne parleremo meglio più avanti, ha una, anche una funzione molto comoda di visualizzazione: cioè, prima ancora di fare download del dato, potete un po' come avviene tipo su Google Doc. Avete presente, cioè quando uh, Google Doc vi mostra un uh, file Excel uh, direttamente online, più o meno avviene la stessa cosa sui dati, grazie a questa applicazione, una volta che inserite il file, l'applicazione. Applicazione ve lo mossa prima ancora di scaricarlo. Anche qui è comodo per sapere di che cosa tratta. Um, questo invece è l'aspetto del data store del, del MIT, cioè la home page se volete, semplicemente contiene tutta una serie di uh, menu di navigazione, ad esempio organizzazioni, tag, formati e via discorrendo. E poi c'è una pagina che, dove, potete, dove trovate caricato tutti i dataset che in questo momento sono esposti dal ministero. Questo, se volete, è più o meno la forma standard, la forma basica di un sito fatto per esporre i dati della pubblica amministrazione in formato aperto che in gergo si chiamano DataStore, un po' come gli App Store per le applicazioni degli smartphone per i dati, ha più o meno preso questo nome, è più o meno convenzione internazionale. Eh, ce ne sono vari, ovviamente quello di cui.. di, di datastore intendo, ovviamente quello di cui mi preme innanzitutto parlarvi è DatiGov. Di, che, che in questo momento gestisce l'Agit con la collaborazione del Formats, ed è il portale nazionale dei dati della pubblica amministrazione. Questa è la home page, all'interno cliccando su dati ci trovate il, tutti i dati della pubblica amministrazione. In questo caso è un po' diverso perché ehm, dati.gov non è un catalogo ma è un metacatalogo all'interno di dati.gov non trovate fisicamente sui server su cui è sfidato dati.gov non trovate fisicamente i singoli file della pubblica amministrazione ma trovate dei link ai file pubblicati da altre pubbliche amministrazioni è una differenza sottile però all'utente finale cambia nulla, insomma, comunque si clicca sul link e si arriva e si fa download del file uh, questo invece è il portale europeo uh, lanciato di recente dall'Unione dal, dall Europea è un gran bel portale anche tecnicamente non soltanto un buon modo di navigare le informazioni, ma è come se ed è un po' anche l'ambizione italiana col portale datigov è come se il portale europeo dei dati dei dati Fosse un luogo, non soltanto il luogo da cui si navigano e si scaricano i dati, ma anche il luogo eh, come dire, della, della cultura dell'apertura dei dati della pubblica amministrazione. Quindi ci trovate una serie di risorse molto, molto utili sia per quello che riguarda la formazione, sia degli studi di previsione economici su come eh, gli impatti dell'open data possano avere sull'economia europea. Ci trovate una biblioteca con una serie di eh, file utili. Ci trovate una sezione che a me piace moltissimo. Eh, che dedicata a um, una sorta di, di pillole informative video utili a chi sta approcciando l'open data nella prima volta insomma non, ci, non è solo il luogo che detiene i dati ma è il luogo della cultura dei dati aperti europea E, ripeto un taglio molto molto interessante peraltro eh, se guardate nelle ultime notizie di dati .gov, eh, ci trovate molte informazioni su, sulle novità di questo portale, ripeto, è una cosa che ci piace molto, quindi ne parliamo spesso. Peraltro, come agid, come redazione del portale datigo.it siamo in contatto con loro che ripeto, sono anche persone piuttosto simpatiche e, mh, ci sono anche dati eh, ovviamente i datastore riguardano qualunque pubblica amministrazione eh, questo è il datastore della regione Lombardia, è fatto con una piattaforma diversa, adesso ve lo racconto eh, questo è il datastore data del, della città di Firenze insomma qualunque pubblica amministrazione che espone i dati in formato aperto nel momento in cui realizza un, un po' di dati, cioè una, una massa piuttosto consistente è utile che um, allestisca un, data store, cioè un sito dedicato all'esposizione dei dati in formato aperto. Ce ne sono tantissimi, uh, il, uno dei più utilizzati a livello internazionale è SICAN, intendo piattaforme che fanno questa cosa. SICAN è un progetto dell'Open Knowledge Foundation, è open source, quindi utilizzabile da chiunque e m, può essere installato su qualunque server è, ed è molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Esiste un fork di SICAN più adatto per i siti che utilizzano Drupal si chiama Decan e peraltro quello utilizzato anche da dati.gov.it Socrata è invece è una piattaforma credo americana proprietaria in questo caso che eh, fa più o meno sempre lo stesso mestiere cioè permette di esporre dati in formato aperto, anche Microsoft si è attrezzata in questo con una piattaforma che si chiama Microsoft Azure e che se non ricordo male in Italia utilizza il Ministero della Sanità, però potrei sbagliarmi però non so, un po' di tempo fare era quello. Um... E guardate, le tecnologie sono diverse, fanno più o meno tutte la stessa cosa. Se la domanda che vi viene in mente in questo momento, o quantomeno la domanda che di solito eh, mi viene posta nel momento in cui racconto questa cosa, è qual è la, la piattaforma migliore, non esiste una piattaforma migliore. Come ogni volta che si fa una scelta tecnologica, la tecnologia che decidete di adottare dipende da tutta una serie di fattori. Eh, qualora ci fosse, ad esempio, all'interno di una pubblica amministrazione del personale particolarmente formato, eh, particolarmente abile, all'installazione di soluzioni open source probabilmente questa um, le soluzioni tipo SICAN o DICAN possono essere più comode qualora non ci fosse può essere più utile organizzarsi verso uh, piattaforme tipo proprietari come Socrates o Microsoft Azure che come dire fanno la maggior parte del lavoro uh, su un non lo so, dipende davvero, è molto molto soggettivo e eh, dipende dagli obiettivi, da, dalla posizione di partenza della pubblica amministrazione che implementa il sistema, però è una scelta informatica, come dire, la sostanza non cambia, sono piattaforme fatte per pubblicare dati in formato aperto e sono, le informazioni sono più o meno quelle. Uh, la qualità, uh, ripeto, la qual la qualità del database, sulla qualità del database non mi ci sono soffermato a lungo perché c'è una video lezione dedicata a questo, quindi vi rimando lì anche per non annoiarvi sempre con gli stessi contenuti, invece pensavo potesse essere un po' più utile ragionare sulla qualità delle informazioni, che significa che uh, finora abbiamo parlato di elementi, tecnici tecnologici se volete che contraddistinguono l'open data eh, più interessante invece sempre in logica di uso potrebbe essere eh, ragionare sulla qualità delle informazioni a prescindere che si tratti di dati aperti cioè sulla qualità dell'informazione in generale un po come avviene nella redazione dei giornali quando devono scrivere il pezzo e, e, e devono fanno base su delle informazioni e devono valutare quelle informazioni prima di esporle, prima di raccontarle, è esattamente lo stesso discorso che farebbe uno sviluppatore nel momento in cui vuole fare un'applicazione basata sui dati, deve valutare una serie di caratteristiche che riguardano l'informazione al di là del dato, proprio l'oggetto di cui tratta, gli elementi di che compongono il dataset. E in questo senso, ripeto, è molto molto simile al, al ragionamento che si fa per le informazioni sui giornali, cioè il fatto che l'informazione eh, abbia delle caratteristiche proprie che la rendono più appetibile per, per essere raccontata e per essere utilizzata. Ad esempio l'informazione è utile che sia sostiva cioè che non ci si perda in un mare di informazioni, ma che le informazioni siano complete, ci sia, sia lì dentro più o meno tutto quello che cerco su quel tema, uh, in questo senso declinando questa cosa sui dati della pubblica amministrazione può essere utile invece che spacchettare le informazioni su file diversi avere un unico database uh, dove... Che contiene tutte le informazioni e dove le informazioni sono armonizzate tra di loro, quindi significa che stiamo eh, rendendo più semplice la comprensione di quei dati e rendiamo più semplice quindi la possibilità che quei dati vengano utilizzati. Eh, L'aggiornamento è assolutamente indispensabile, nel senso, è però in questo caso ve lo declino in due modi diversi, cioè aggiornamento come eh, temporale, cioè il fatto che le informazioni siano recenti, eh, ovviamente quanto più recenti le informazioni sono, spesso più preziose diventano, perché significa che sono più aggiornate, significa che eh, qualunque riuso si voglia fare è, è più contemporaneo, po potrebbe essere più appetibile. Eh, però l'altro aspetto dell'aggiornamento, soprattutto sui dati della pubblica amministrazione, è questo qui, cioè nel momento in cui qualcuno vuole fare il riuso dei dati, eh, la pubblica amministrazione che espone quei dati in formato aperto dovrebbe essere in grado di garantire l'aggiornamento nel tempo. Cioè, se io faccio un'applicazione eh, per lo smartphone sui dati delle delle palline de del trasporto pubblico, è utile che eh, io inizi a ragionare su quell'applicazione pensando che quei dati li troverò oggi, li troverò domani, li troverò do dopodomani, cioè che ci sia una continuità qualora questi dati vengano pubblicati in maniera disordinata, qualora uno sviluppatore non possa fidarsi del fatto che eh, quella pubblica amministrazione che sta esponendo quel dato si prende in carico l'aggiornamento di mese in mese, di anno in anno, di giorno in giorno a seconda della peculiarità dei dati, eh, la situazione diventa meno sostenibile per lo sviluppatore che dovrà fare un investimento su su, sull'applicazione che sta generando, quindi eh, non solo dati aggiornati recenti, ma una, potrebbe essere utile… Nella descrizione del file, il file open data, dire che da, questo è il primo aggiornamento, ce ne sarà uno tra tre mesi, ce ne sarà uno tra un anno e ci sarà continuità nell'aggiornamento. Questo, questo aspetto è davvero molto utile e potrebbe essere un forte incentivo per garantire un, un riuso dei dati. L'informazione ovviamente devono essere precise, devono essere complete, i campi devono essere ben descritti, non devono esserci uh, come dire, numeri che non si capisce bene che cosa sono che cosa significano, soprattutto deve essere ben documentata. Cioè se io chiamo le cose in un certo modo è utile che il dia anche delle definizioni, cioè se chiamo una tabella con un cioè, se chiamo una colonna con un particolare titolo potrebbe essere utile non solo inserire in maniera chiara quel titolo, ma magari da qualche altra parte fornire delle chiavi di lettura rispetto al, al modo in cui ho deciso di chiamarla. E in, ultima, in ultima battuta, e qui mi avvio alla conclusione del corso e chiedo a Gianluca se ci sono domande o altro, eh, l'informazione deve essere affidabile, che cosa significa? In generale eh, per qualunque informazione ovviamente si fa un discorso di fonte, cioè da dove arriva questa informazione, arriva da Corriere della Sera o arriva da un giornalino prodotto così da qualcuno che non si capisce bene cosa sia, ovviamente in questo caso l'affidabilità delle informazioni che mi arriva è diversa. Per quello che riguarda i dati della pubblica amministrazione questo problema non si dovrebbe porre e questo è un aspetto di responsabilità che riguarda le pubbliche amministrazioni nel momento in cui fanno pendata, cioè, sappiate che i dati delle pubbliche amministrazioni una volta esposti sono di fatto affidabili in quanto licenziati da pubblica amministrazione. È un aspetto importante, è una cosa su cui è bene riflettere nel momento in cui si espongono delle informazioni, e cioè quei dati saranno di fonte pubblica. Questa cosa garantisce da un lato a chi vuole utilizzare quei dati un un alto grado di affidabilità. Dall'altro il rovescio della medaglia è che è una forte responsabilità della pubblica amministrazione che sta sponando con le informazioni e si deve assicurare che eh, da un lato siano veritiere, aggiornate, eh, ben fatte e, insomma e che per fare una buona informazione è necessario mantenere le caratteristiche di qualità di cui ragionavamo prima insieme.